Visto le seguenti scuole della lista. Infatti, penserai che non esistano nemmeno. Alcune si trovano in posti piuttosto strani, certo. e altri hanno delle regole bizzarre. Oggi ti mostrerò 10 delle Oggi vediamo 10 peggiori scuole al mondo, eh, dove probabilmente non vorresti proprio andare. Mi raccomando, iscriviti al mio canale e perché così piccoli sottotitoli. Scusate un attimo. non mi ricordo come si ingrandiscono allora, i sottotitoli però andiamo a vedere la prima scuola eh, in questa scuola vivono la scuola si trova nella Mar, sulle montagne dell'Himalaya dell si trova questa scuola spalle, ed è infinitamente fiume diciamo è boh... un raggiunge... po' vita il villaggio dove queste persone vivono è una delle parti più remote del paese certo ci piuttosto alta ogni giorno devono eseguire questa scalata pericolosa mamma mia devono andare a scuola scalando una montagna numero 9 benvenuto nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts What? Allora, non è una vera scuola dei libri di Harry Potter ma una vera scuola di stregoneria che si trova a Roseville una scusa Raga esiste veramente una scuola di seconeria o altro stato americano di chicago dove puoi imparare diverse materie strane come ad esempio la stregoneria e anche i corsi di wicca tante persone non sopportano questa scuola perché pensano che le streghe abbiano dei poteri soprannaturali e che possano influenzare le persone in modo cattivo la scuola di stregoneria insegna a bambini di tutto il mondo tutto riguardo la stregoneria a quanto pare a migliaia di studenti ma oggi la maggior parte è solamente online la scuola di roswell è stata chiusa ma una nuova succursale è stata aperta nella città di Salem Nel Massachusetts mm. La parte inquietante di questa scuola E dove sono capitati alcuni eventi Di stregoneria dal 1962 Al 1963 Non ho parole Non ho parole veramente signori Perché certo. Come dire vai a scuola con un fantasma stessa cosa Numero 8 la scuola elementare GULU nella provincia di Sishoannichi scusate come si dice GULU? no, mi dissocio a quanto pare è una delle peggiori scuole a causa del posto in cui si trova è una delle scuole più remote del mondo Perché si trova letteralmente sulle nuvole la strada per arrivare qui è di circa 5 ore ed è piuttosto pericolosa e terrificante. Prima di tutto, la strada è piena di curve e di posti che devi scalare. No cioè vabbè. A quanto pare larga solamente 40 cm nel punto più stretto, il che significa un passo falso potrebbe essere la tua fine. Visto che è incredibilmente remota, la scuola ne ha sofferto parecchio, infatti è piena di terra. Muffa e soffitti che crollano, ma qualche anno fa le persone del villaggio hanno deciso di ripararla loro stessi. Numero 7: World Record per la scuola più alta va alla scuola elementare di Puma Jangtang Sang nell'area del Tibet. Si trova ad un'altitudine di 5.022 metri. La scuola è stata operativa dal 1986 al 2017 finché è stata chiusa per problemi di sicurezza. Infatti, a quanto pare la scuola veniva descritta come un incubo, visto che, tutti che gli dico, studenti si muovevano... Diciamo, eh, se lancio un dalla finestra, cade... non lo so dove cade... di fronte agli inverni piuttosto rigidi. Visto che la scuola si trovava così in alto, era molto difficile concentrarsi. Tutti gli studenti sono stati trasferiti in una nuova scuola nella città vicina di Danagarze. La nuova scuola si trova ancora piuttosto in alto, ma secondo gli studenti è comunque un miglioramento. Nu Zero can be Zero can be Guardate ragazzi c'era un po' 30. di complicità. La scuola di questa lista si trova in Siria la Soria Halamad School è teoricamente una casa sotterranea ed è stata aperta da un maestro chiamato Mohamed e sua moglie in motivo perché hanno deciso di tramutare la loro casa in una scuola e a causa dei conflitti politici e la guerra che si trovava nel paese oh, non è una una un bunker antibomba la giornata normale di scuola può durare 4 ore e le materie che vengono insegnati sono l'arabico l'inglese, matematica e religione è piuttosto scura e gli studenti Studenti si siedono su un tappeto durante le materie, però durante le piogge forti, gli insegnanti decidono che i bambini, che è successo? bambini bloccato. devono studiare fuori in una tenda. Pure. Domaino, Io la prima, visto Raga, che ci qua sono spesso dei maremoti in Bangladesh è stato deciso di costruire una scuola che galleggia. Ci sono circa 23 che galleggiano eh sul fiume a e insegnano ai bambini tutto l'anno. Bangladesh è conosciuto per avere diversi periodi di pioggia, il che dava dei problemi ai ragazzi che arrivavano nella scuola originale, visto che spesso veniva riempita d'acqua. Ma visto che volevano che comunque gli studenti potessero studiare, è stata creata questa soluzione. Le scuole galleggianti sono state costruite da una beneficenza locale che voleva assicurarsi che i ragazzi ricevessero un'educazione nonostante le condizioni atmosferiche Ogni mattina le barche si trovano sul fiume per prendere gli studenti e una volta che salgono a bordo inizia il giorno scolastico No beh, raga non ho proprio parole, non ho sulla parole barca, Ma abbastanza per 29 studenti Cosa pensi di queste scuole? Vorresti passare una giornata qui dentro? No. Fammi sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. E hey, iscrivetevi al mio canale. Ci vediamo al prossimo video. Sono eh, 7 minuti e 27 secondi. Ci vediamo subito. Cioè, ci vediamo eh, al prossimo video che farò. Vi faccio già un piccolo spoiler che forse sarà di Minecraft.